Lascia correre e non discutere Tu puoi convincere, ma non cedere Non desistere Lascia intendere che lo sai Tu lascia scorrere e si può fingere Anche fregarsi per la tua strada questo lo sai per tutti i sogni che non hai perduto mai c'è una risposta se sei disposto a perdere ma non ti abbattere non ti deprimi. Fingere, non demordere Non rimpiangere E lascia sbattere Quei bei discorsi E' tutta gente che non ha vissuto mai Quello che conta è continuare a credere di sospirare mai ma tu non smettere di sospirare mai